Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette cacio, pepe e uova. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono salsa di pomodoro, pecorino tagliato a pezzi, parmigiano tagliato a pezzi, uova, pan grattato, sale, pepe, cipolla e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano il pecorino e li facciamo tritare per 20 secondi da velocità 7 a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo le uova, il sale, il pepe ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 4. Aggiungiamo il pan grattato ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 4. L'impasto è pronto, formiamo delle polpette con le mani inumidite, grandi quanto una noce. Una volta formate le polpette, posizioniamole nel varoma e nel vassoio del varoma. Dopo aver formato tutte le polpette, abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso andremo a mettere la cipolla. E la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7 riuniamo sul fondo del boccale aggiungiamo l'olio lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la salsa di pomodoro, il sale, il pepe, Chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il Varoma con le polpette e facciamo cuocere per 30 minuti, temperatura Varoma, velocità 1. Le polpette sono cotte. Anche la salsa di pomodoro è pronta. Andiamo a impiattare, versando la salsa sulle polpette. Polpette, cacio, pepe e uova. Grazie.